Può capitare che chi soffre, a volte, possa pensare o possa dire che soltanto chi ha sofferto può capire il suo dolore. Soprattutto quando si parla di una sofferenza emotiva. A volte capita che le persone mettano davanti a sé eh, questa frase, nell'intendere nell poi, tra l'altro, cose diverse. Cioè, c'è chi intende che, eh, quando parla del chi ha sofferto può capire, parla del fatto che sia necessario vivere un'esperienza simile per poter comprendere il proprio dolore, il dolore che sta provando quella persona in quel momento. Come altre volte invece altri intendono con quella stessa frase del solo chi ha sofferto può capire il mio dolore, intendono che bisogna aver sofferto un certo, eh, entro un certo grado per poter capire la sofferenza altrui. Chi non ha sofferto non riesce a capire davvero cosa provano gli altri. Come anche eh, chi usa questa frase a volte la intende in un senso più assoluto. Cioè capita che le persone intendano il nessuno, eh, tranne chi ha sofferto, può capire il mio dolore nell'ottica che poi in realtà nessuno ha sofferto proprio esattamente la stessa sofferenza che ho sofferto io, quindi alla fine nessuno potrà mai capire la mia sofferenza. E sono tre interpretazioni, probabilmente ce ne sono più di tre, però stando almeno su queste tre, sono tre interpretazioni che poi possono essere opinabili e poi possono essere meno utili di quello che si pensa infatti partendo dalla prima a volte può capitare quando si intende che serva aver vissuto un'esperienza simile per capire la sofferenza altrui la sofferenza della persona che sta parlando a volte può capitare di fare questo ragionamento nell'ottica che poi la sofferenza possa essere eh, un qualcosa di paragonabile e questo però non tiene conto del fatto che qualunque sofferenza emotiva in ogni caso anche le sofferenze più eclatanti e più eh, socialmente accettabili sono comunque sofferenze soggettive, cioè nella stessa identica situazione le persone non soffrono mai in modo identico, magari ci sono molte persone che soffrono in modo molto simile, ma la sofferenza emotiva è sempre accompagnata, sempre prodotta da un pensiero sottostante e anche se la sofferenza può essere molto simile, i pensieri sottostanti tendenzialmente sono sempre diversi anche i pensieri, eventualità in cui anche i pensieri fossero simili, sarebbero simili ma non sarebbero mai identici, perché due teste diverse non ragionano mai esattamente allo stesso modo, anche messe nella stessa situazione e anche venendo dallo stesso retaggio culturale. E in questo senso, quindi, è vero che magari una persona che ha sofferto qualcosa di simile può avere una vaga idea di che cosa potrebbe soffrire, soffrire un'altra persona. Però allo stesso tempo è altrettanto vero un altro aspetto, e cioè che chi poi ha sofferto, a volte tende in una situazione simile o davanti a una situazione di sofferenza simile a rivivere una parte di quei pensieri che aveva vissuto all'epoca quindi capita che quella persona da cui ci si vorrebbe sentire compresi a volte non riesca a comprendere quella che è la sofferenza altrui perché è distratto dal pensare alla propria sofferenza che ha vissuto in passato una volta capita che quindi chi si mostra particolarmente eh, emozionato di fronte a un qualcosa di sofferente altrui, in quel momento non stia davvero soffrendo per la sofferenza altrui, ma stia soffrendo per una propria ferita che in quel momento si è appena riaperta e che sta riproducendo un, un dolore, una parte del dolore vissuto in passato. Quello è un momento, quindi, in parte che non è del tutto comprensione, non è comprensione dell'altro, però di per sé forse è un qualcosa che è più legato a un tema di condivisione, cioè un momento in cui soffrendo anch'io in qualche modo sto condividendo qualcosa e non ti sto facendo sentire solo nella tua sofferenza che altrimenti ti fa sentire isolato dagli altri. È comunque un aspetto piacevole, però non è comprensione, è un aspetto appunto di condivisione di qualcosa di importante e forse alle volte può capitare che aver sofferto per qualcosa di simile può innescare un altro aspetto che non è necessariamente collegato alla sofferenza però è importante cioè il rispetto cioè può capitare che chi ha capito nella propria esperienza di vita che una certa situazione può essere difficile poi riesca più facilmente di altri a rispettare il fatto che anche per altri potrebbe essere difficile qualcosa di simile che è un qualcosa che può essere favorito effettivamente dall'aver vissuto esperienze simili ma può anche il rispetto può essere anche un qualcosa che non deve essere per forza vissuto in prima persona per essere compreso esiste anche la possibilità di soffermarsi su alcune esperienze e scegliere di rispettare capire qual è un buon motivo per rispettare la sofferenza altrui senza per questo averla dovuta necessariamente eh, vivere sulla propria pelle anche perché quel vivere sulla propria pelle può portare a quel rivivere l'esperienza dolorosa e quindi a volte eh, diventare perché no anche un po ostili verso chi sta soffrendo qualcosa di simile perché ci sono anche altri meccanismi no, che si possono innescare se si va a toccare un vissuto personale. Cioè può capitare che l'altra persona da cui vorremmo sentirci compresi solo perché ha vissuto qualcosa di simile in passato può diventare invece una persona aggressiva o ostile nei nostri riguardi perché cavolo, gli abbiamo appena reinnescato una sofferenza che sperava di aver messo da parte e invece gliel'abbiamo appena reinnescata portandogli nel nostro vissuto o se no potrebbe capitare anche che magari quella persona che non è riuscita magari a mettere del tutto a fuoco il dolore passato nel riviverlo inneschi un meccanismo di confronto cioè quel paragone sul ma guarda che io in realtà ho sofferto di più ma guarda questa persona che si lamenta che non ha sofferto quanto ho sofferto io e quindi può innescarsi un contrasto che può diventare totalmente controproducente rispetto alla possibilità invece di quella condivisione di quel rispetto che vorremmo che sono invece due aspetti che forse varrebbe la pena tenere a mente ancora di più di quella della, della comprensione come un'altra interpretazione, no? quando le persone dicono «Nessuno eh, se ha sofferto può eh, capire quello che sto soffrendo io», eh, può essere un qualcosa legato all'idea che le persone per essere sensibili debbano aver sofferto cioè l'idea che la sensibilità sia un elemento allenabile che è un'idea assolutamente, perché no, condivisibile. La sensibilità non sta scritto da nessuna parte che debba essere qualcosa con cui si nasce e che non possa essere favorita da esperienze e da un certo tipo di vissuti però mi permetto di sollevare un interrogativo sul fatto che la sofferenza sia l'occasione migliore per allenare un'abilità cioè capita che tutti noi quando soffriamo tiriamo a volte fuori un po' il peggio di noi cioè la sofferenza emotiva innesca tutta una serie di emozioni e di conseguenze degli effetti che le emozioni hanno sul modo di ragionare, che a volte tende a snaturare il pensiero, tanto che alcune persone a posteriori, dopo eh, interrogate su come si sono comportate quando stavano soffrendo, a volte dicono in maniera del tutto pacifica e comprensibile che non si riconoscono più in quei ragionamenti, che notano una certa confusione nei ragionamenti che facevano in quel periodo. E questo elemento è proprio legato al fatto che tutti noi, non soltanto chi soffre, ma tutti noi, quando proviamo emozioni molto intense, a volte facciamo un po' di confusione. E appunto per questo però l'idea di fare esperienza di qualcosa mentre stiamo facendo confusione è un'idea che fa un po' acqua. Mentre invece, un elemento che però forse ha contribuito a favorire questa idea che chi ha sofferto possa essere più sensibile, è legato al fatto che poi soffrire in qualche modo a volte forse per le ragioni sbagliate, però soffrire a volte porta a porre attenzione a certi argomenti. Cioè capita che chi non, chi non ha vissuto l'esperienza del razzismo, per esempio, può capitare che la prenda un po' sotto gamba, che dica sì, vabbè, ma esagerano, ma eh, che storie fanno, ma chissà cos'è. Ma aver sofferto in prima persona di un'esperienza simile, invece, a volte può creare un meccanismo per cui ci si riesce a prendere più a cuore quell'argomento quindi dandogli più importanza di quella che si darebbe altrimenti è un aspetto quindi di sensibilità che lì viene forzata dal aver vissuto in prima persona quella sofferenza però allo stesso tempo non sta scritto da nessuna parte che per essere sensibili rispetto a un tema come per esempio quello del razzismo si debba per forza aver subito il razzismo cioè esiste anche la possibilità che certi argomenti possano essere considerati importanti possano essere rispettati senza bisogno di per forza andare a rievocare un qualcosa di doloroso che abbia reso quell'argomento importante nonostante il ragionamento personale. Cioè alcuni ragionamenti possono essere anzi messi in primo piano, elevati e coltivati senza bisogno di soffrire dentro quell'argomento. La sensibilità che si riesce a creare all'interno di un'esperienza di sofferenza spesso e volentieri non matura in sensibilità spesso dire come dicevo prima, diventa più vulnerabilità, diventa più un non riuscire poi a riparlare e ritrattare quell'argomento senza dargli una giusta importanza, perché potrebbe non essere sempre importante, potrebbe a volte avere un grado di importanza relativa. Mentre invece un modo ottimo per allenare la sensibilità, per allenarsi a rispettare certi argomenti, forse è quello di dedicare impegno, tempo, attenzioni a degli argomenti che culturalmente riteniamo importanti e dove non, li, non vengono ritenuti importanti creare la cultura che serva per far sì che si costruisca una cultura di sensibilità rispetto a quegli argomenti parlare di quei, di, di quei temi, svilupparli. È appunto quello è un modo forse salutare di costruire sensibilità su certe cose che è del tutto diverso dal costruire invece vulnerabilità e a volte solo occasionalmente sensibilità. Se riusciamo ad allenarci rispetto al costruire sensibilità quando stiamo meglio riusciamo anche a costruire una sensibilità più sviluppata, maggiore e più stabile di quella che non si riesce a costruire altrimenti. Come invece nella terza ipotesi, nella terza possibile lettura di quell'idea del solo chi ha sofferto può capire la mia sofferenza e il mio dolore, forse esiste quell'ultima ipotesi del fatto che si vada a pensare che nessuno potrà mai capire in realtà la sofferenza di un'altra persona proprio perché alla luce di quell'idea che la sofferenza è sempre individuale e non possa mai essere trasmessa poi da una persona all'altra. E questa è un'idea che forse è vera, forse no. In realtà è difficile dimostrare qualcosa di assoluto come il nessuno potrà mai capire. Forse è possibile che qualcuno capisca, ma poi è possibile che poi non riesca a comunicarlo, perché poi certi concetti trasmessi a parole a volte si perdono un po' nella traduzione, no? Dal quello che c'è nella testa di uno e quello che c'è nella testa dell'altro. Ma anche se così non fosse, consideriamo che non sta scritto da nessuna parte che la cosa più utile che possiamo chiedere dal rapporto con un'altra persona sia la comprensione prima diciamo che su certi argomenti forse si può costruire una cultura del rispetto su certe questioni un'attenzione una condivisione di quello che succede su quegli argomenti può capitare di riuscire a costruire un rapporto di aiuto rispetto al come affrontare certi argomenti e come uscire da certe difficoltà e da certe sofferenze e forse questo sono elementi che non sono equivalenti a quella comprensione che si voleva però da un punto di vista pratico potrebbero essere anche più utili perché parlando di sofferenza emotiva il contesto eh, preferenziale in cui lavorare sulla difficoltà e sulla sofferenza emotiva è la psicoterapia e lo psicoterapeuta non è la persona che ha vissuto tutte le esperienze altrui, ha vissuto tutte le sofferenze altrui e che ha una sensibilità necessariamente sviluppata all'interno del dolore o all'interno eh, di un'esperienza di vita drammatica. Non è scritto da nessuna parte che eh, i psicoterapeuti debbano essere persone pluritraumatizzate, che sono riuscite a sopravvivere a esperienze catastrofiche. Piuttosto quello che, su cui si basa la psicoterapia è proprio l'idea che lo psicoterapeuta sia una persona che riesce con la sua professionalità a dare aiuto all'altra persona nel tentativo di comprenderla anche nella, nella consapevolezza che però forse quella comprensione non sarà mai sufficiente rispetto a quella che è davvero l'unicità dell'altra persona ma dando attenzione, dando tempo, rispettando la sofferenza dell'altra persona e cercando di dare strumenti per far sì che l'altra persona sia la prima a diventare quella che comprende al meglio la propria sofferenza. In questo senso quindi capire la propria sofferenza significa anche capire i meccanismi che possono aiutare a uscire da quella sofferenza e quindi permettere di alleviarla. Capire la sofferenza non è equivalente a riuscire ad alleviarla, però Capire la sofferenza significa anche capire probabilmente i meccanismi che ne sono alla base e poi agendo sui meccanismi che ne sono alla base si può riuscire ad alleviare le proprie sofferenze. E quindi in questo senso la psicoterapia non è il contesto in cui incontrare eventualmente una persona che ha sofferto quanto noi, ma è il contesto in cui conoscere e lavorare con una persona che può offrire degli strumenti per fare in modo che poi si sia noi in prima persona a conoscere meglio noi stessi e riuscire quindi a uscire dalla propria difficoltà dopo aver chiesto aiuto, perché alla fine chiedere aiuto in questa, nella sofferenza emotiva e in tante situazioni è il primo passo per migliorare.